Ti mostrerò ora come è possibile andare a caricare i dati di tipo sia uh, vettoriale che di tipo raster. Comunque ci torneremo su questo aspetto all'interno del corso quando andremo a trattare proprio dell'editing vettoriale, della creazione dei vettori, ma anche uh, della georeferenziazione dei, uh, dei raster. Dunque, puoi utilizzare praticamente due strade, o praticamente utilizzare questo che è il, il browser panel, che io per uh, comunità preferisco avere in questo modo, vedi come con due praticamente tab che compaiono. Quindi uh, ti vai a scegliere quella che è la uh, cartella in cui è presente il, il dato, oppure puoi uh, praticamente utilizzare uh, l'Open Data Source Manager o la combinazione di tasti Ctrl più L e uh, quindi per quel che riguarda i vettori andare a. Uh, Scegliere appunto il tipo di uh, vettore e ricercarlo all'interno di una cartella, ad esempio, prendiamone uno al caso, prendo questo, poi basta cliccare su add e il dato viene automaticamente, uh, automaticamente uh, caricato. Una volta che abbiamo caricato il dato possiamo vedere che viene importato anche quello che è il sistema di riferimento e parleremo di sistemi di riferimento nella sezione uh, apposita. Ti basta però eh, notare che nel momento in cui abbiamo finalmente un dato caricato qui eh, nella TOC e visibile nel canvas, possiamo andare a effettuare ad esempio delle misurazioni con lo strumento di misurazione, che è uno strumento di misurazione eh, rapida, in cui ad esempio se voglio conoscere questa distanza, basta che appunto disegno in maniera molto molto rapida questa linea, e so che questo primo tratto che ho disegnato è circa 8 km e 100 questo ulteriore tratto che è qui in pendenza che se faccio doppio clic eh, mi crea un ulteriore vertice quindi posso continuare finché poi non clicco con il destro mi dice appunto quelle che sono le uh, dimensioni quindi le distanze di questi, le lunghezze di questi tratti che ho disegnato più la lunghezza totale in metri, chilometri, piedi yard eccetera eccetera. Se io volessi invece andare a conoscere ad esempio una misura relativa all'area, scelgo questo ulteriore elemento e disegno un poligono eh, di eh, dell'area di mio interesse e ho appunto restituito l'estensione, eh, in questo caso in metri quadri, ma posso scegliere ad esempio chilometri eh, quadri eh, oppure ettari e altre unità di, eh, di misura che più mi fanno comodo. In più posso anche conoscere quella che è la distanza angolare tra due punti. Ad esempio, se io volessi conoscere la distanza tra questo punto qua e quello in cui è presente la, la, la crocetta, mi basta semplicemente fare in questo modo e cambia, come si vede appunto, l'angolo. Cliccando poi con il destro si blocca l'angolo e ho creato un angolo di 70 gradi circa. Può essere comodo questo tipo di strumento, ad esempio per le misurazioni di rotte eh, sia aeree che eh, navali. Dunque questo è quel che riguarda il, le, le misurazioni. Andiamo a caricare un dato raster di, eh, di esempio sempre per continuare nella nostra uh, specifica degli esempi e vediamo un po' cosa posso andare a, a scegliere. Ad esempio questo qui. Mi è stato creato caricato pardon, il dato vettoriale, potevo anche fare uno zoom to layer per ottenere direttamente questo dato, e uh, in questo caso uh, hey, ho caricato il raster delle pendenze dell'area a sud di Gragnano. Uh, Quindi è molto molto uh, semplice ed elementare andare a caricare i dati, in, uh, i dati cartografici in ambito, uh, in ambito GIS uh, e soprattutto in QGIS. Da notare che si è attivata la, uh, barra, di, uh, la barra di scala, poiché in precedenza io sono andato in view decoration e in scale bar ho eh, attivato la spunta enable scale bar se la disattivo si va a disattivare la barra di scale